Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un, arg un argomento molto interessante e carino, come utilizzare il cancellino in maniera selettiva all'interno di un programma di fotoritocco. In pratica noi utilizziamo GIMP, che è un programma gratuito che può essere installato nella maggior parte dei sistemi eh, operativi. Vediamo subito come si fa. E apriamo con il menu file, apri un'immagine di prova, l'abbiamo chiamata test, eccola qua vedete quello che noi vogliamo fare è eh, praticamente aggiungere un motivo cromatico ancora più incisivo all'interno di questa colonna e fare dei mattoni eh, diciamo più rosati Allora, quello che facciamo facciamo subito tasto destro sopra il livello e facciamo duplica il livello vedete che adesso abbiamo due livelli uno si chiama test e uno test copia con l'occhietto si possono vedere si possono togliere noi in quello sotto lo selezioniamo che cosa facciamo cambiamo il livello cromatico di tutta l'immagine dopo in maniera selettiva noi decideremo solo per quali mattoni sarà valido questo cambiamento andiamo nel menu colori e bilanciamento colori qui ci sono i colori fondamentali vedete il ciano, il ciano sarebbe un celestino il magenta sarebbe il rosso e il giallo noi prendiamo il magenta quando il selettore è unico vedete questa croccia si sposta vedete di tante unità, quando è doppio si sposta di poche unità, vedete che noi lo stiamo mandando verso uno strano, uno strano rosino e facciamo ok, non ci preoccupiamo del risultato, questo risultato ovviamente è, sembra sbagliato, ma noi lo stiamo facendo soltanto nel livello sottostante, se noi eh, clicchiamo l'occhietto nel livello soprastante vediamo che l'abbiamo praticamente lasciato uguale e teniamo ovviamente questo livello non sotto ma sopra, e lo selezioniamo. Adesso quello che vogliamo fare, noi con CTRL e la rotella facciamo un pochino di zoom, poi clicchiamo la rotella e muoviamo l'immagine. Noi faremo una selezione in maniera appunto eh, discontinua, e poi con il cancellino in una maniera eh, molto veloce faremo eh, riaffiorare il rosa sotto. Lo facciamo subito. Scegliamo questo strumento che si chiama strumento di selezione rettangolare. Questo tipo di operazione può essere fatta in maniera molto veloce. Eh. Non, non bisogna essere precisissime. Clicchiamo, manteniamo premuto e lasciamo. Vediamo che con questo strumento se premiamo CTRL vedete eh, a fianco, forse non si vede, a fianco del puntatore appare un meno. Mettiamolo, Vediamo qua. Qua si vede, se premiamo maiuscolo appare un più, allora noi dobbiamo fare una selezione che sia continua e facciamo maiuscolo e, e praticamente selezioniamo un altro mattone. Facciamo maiuscolo, vogliamo selezionare questo qua, facciamo maiuscolo, noi stiamo inserendo una specie di motivo, di pattern, che nell'immagine originale non c'è. Sto facendo maiuscolo e sto selezionando un pochino di mattoni. A questo punto il programma di fotoritocco, siccome questo programma è multilivello, multilayer, e noi abbiamo selezionato il livello sopra, vedete che ci sono tutte queste eh, righettine tremolanti che hanno prodotto la selezione diciamo eh, diversa di diversi mattori. Se noi adesso prendiamo la gomma, vedete la possiamo utilizzare, possiamo l'opacità al 100%, possiamo anche aumentare la dimensione, eh? la possiamo anche alimentare, possiamo fare, vedete quanto è grande adesso la gomma, noi possiamo fare anche una maniera molto grossolana molto grossolana perché se noi clicchiamo e cancelliamo vedete viene fuori soltanto in pratica dove noi abbiamo selezionato ma perché fa così? se voi notate qui c'è eh, il nome dei due livelli che ha un aspetto grafico simile quando noi abbiamo cancellato la selezione è venuto fuori il colore di background dello sfondo vedete questo è il foreground e questo è il background noi facciamo tasto destro Aggiungi canale alfa e praticamente se noi eh, lo eh, rifacciamo, vedete? Noi stiamo praticamente creando questo motivo in una maniera molto grossolana. Perché non c'è bisogno in questo caso di stare attenti con il cancellino? Perché il cancellino cancellerà soltanto all'interno della selezione. Quindi noi abbiamo messo il livello non colorato in maniera strana sopra, quello colorato vedete in maniera strana sotto. Poi abbiamo fatto la selezione con il più e poi abbiamo detto tasto destro aggiungi il canale alfa che è il canale della trasparenza e evidentemente è riaffiorato il rosino che era presente nel livello sottostante. Adesso possiamo, possiamo fare anche nel menu selezione niente per togliere la selezione vedete come è venuto facciamo tasto destro noi fondiamo i due livelli possiamo fare anche direttamente appiattisci immagine vedete è diventato un livello solo un'immagine. Andiamo nel menu file, facciamo esporta, possiamo lasciare anche il gpg sempre sulla scrivania, facciamo esporta, possiamo fare anche sostituisci in questo caso e lasciamo tutto come sta e andiamo a vedere adesso come è venuto questo, questo fotoritocco. Vedete che adesso sembra che questo diciamo, muretto abbia come dire, dei mattoni di un colore, di un rosino